Finalmente giunti anche all'ottava edizione di Vinarte, un'edizione che è la più bella di tutte, d'altronde per noi un po' tutte le manifestazioni tutte le edizioni di Vinarte sono le più belle di sempre. Quest'anno ci sono davvero grandissime novità, abbiamo incrementato notevolmente i laboratori di degustazione dei vini, laboratori che si terranno presso Botteghelle 65, la Botte Divina che sono delle enoteche storiche di Salerno, in più abbiamo una serie di seminari e laboratori anche sull'arte, quindi vi invito a scaricare il programma di Vinarte sulla pagina ufficiale di Facebook. Per quanto riguarda la durata dell'evento? Allora, eh, partiamo dal 29 eh, di aprile, sabato, eh, fino al 7 maggio, domenica. In concomitanza, però, partiamo anche con una, un grandissimo evento importante a Salerno, a Grafiera del Crocifisso Ritrovato, con cui abbiamo anche degli ottimi rapporti e delle collaborazioni. Ottava edizione di Vinarte, si parte il 29 aprile. Eh sì, si parte il 29 aprile con l'ottava edizione di Vinatte, un'iniziativa che, eh, un che ormai è diventata eh, parte integrante dell'appuntamento eh, di maggio. La eh, degustazione eh, di vini che eh, raccoglie circa una trentina di, di cantine, eh, ma la, la, vera, il, la vera innovazione eh, sono i laboratori, eh, dove appunto, i ragazzi o eh, gli adulti. Eh, possono effettivamente eh, vedere e toccare con mano e anche sentire ehm, le evoluzioni del, della trasformazione dall'uva al vino. Ma non, solo, ma non parliamo solo di vino, ma parliamo anche di eh, laboratori di pasticceria, la, eh, assaggi di, eh, di salume, tanto è vero che eh, sono stati coinvolti eh, varie attività commerciali eh, del territorio salernitano e questa è veramente è, è la cosa che dà quel quid pluris alla, alla manifestazione, ovvero la messa in rete. Ecco, in contemporanea ci sarà anche un'altra importante manifestazione a Salerno, la fiera del crocifisso ritrovato, ci sarà interazione fra i due eventi? Fra i due eventi. Ma io penso che quando ci stanno due eventi eh, paralleli dà sempre una marcia in più all'attività perché eh, si possono aiutare a vicenda, nel senso magari qualcuno vuole fare un non salto nel passato, passa dal, dal Medioevo che già erano abbastanza eh, devoti al Dio Bacco e poi concludere la serata al, a Santa Sofia. che in questo stanno visitando le bellezze del nostro la cornice della quale si... Assessore Roberto De Luca, ottava edizione di Vinarte sì, una bella manifestazione che cade anche in un periodo importante dal punto di vista turistico perché comprende il ponte del primo maggio, quindi crediamo sia una bella manifestazione che riesce a coniugare gli aspetti dell'enogastronomia del nostro territorio, la cultura, ci sono laboratori, workshop, show cooking, insomma davvero un, un bel modo di, di trascorrere del tempo per le famiglie salernitane ma anche e soprattutto per i tanti visitatori che stanno affollando la città, quindi eh, un in bocca al lupo agli organizzatori e crediamo che davvero possa essere un altro bel evento nel cartellone della primavera estate salernitana domenica c'è un altro evento molto importante, le primarie del PD che risultato di partecipazione vi aspettate? No, oggi parliamo di Vinarte dai.